Un'altra norma che si occupa del tema è l'articolo 1, 1,1 lettera A della legge 124-2007, che è quella che attualmente costituisce la, la Grundnorm, la norma fondamentale in materia di eh, politica eh, dell'informazione per la sicurezza. La legge 124-2007 è uno dei eh, testi normativi peggio scritti, più confusi e incomprensibili del nostro vasto eh, archivio normativo. Non è soltanto una questione di sciatteria o di eh, scarsa capacità tecnica, ma potrebbero pensare i maligni anche una questione di, quel, di ciò che gli anglosassoni chiamano plausible deniability. Noi siamo stati abituati a pensare che le norme debbano essere chiare, immediatamente comprensibili e nei limiti del possibile facilmente interpretabili. Questo è il motivo per cui il Codice Civile, nelle preleggi, detta le regole per l'interpretazione le della legge, e dice che, come sapete, la legge deve essere interpretata dando alle parole il loro senso proprio e via discorrendo. Ma quando la sintassi è confusa, quando eh, il, il significato non è così immediato, si creano delle sacche di discrezionalità che eh, consentono di operare eh, facendo e negando nello stesso tempo. Vi faccio un esempio concreto che non riguarda l'Italia, la Corte Europea dei diritti umani ha recentemente eh, sanzionato il Regno Unito per, eh, per via del fatto che le sue, eh, mh, le sue procedure di gestione della, eh, de, dei sistemi di sorveglianza di massa non erano sufficientemente trasparenti. Nella sostanza, se andate a leggere la sentenza, eh, ho anche scritto un, uh, un articolo su uh, un breve commento su questo tema: credo per Forniche.net, l'essenza della decisione della Corte è stata uh, rilevare come la complessità burocratica della, della catena di comando nella gestione dei, uh, dei programmi di sorveglianza di massa fosse tale per cui chi operava materialmente poteva legittimamente operare nella convinzione di essere stato autorizzato e chi invece si trovava al vertice, vertice poteva negare in buona fede di avere autorizzato l'esecuzione di un determinato, uh, di un determinato uh, ordine. Questo approccio è tutt'altro che episodico o, sta, o, o, ehm, o raro. Per esempio e di questo do conto appunto nel libro National Security in the New World Order, negli Stati Uniti ci sono stati casi che poi sono, si sono conclusi con la grazia concessa dal presidente degli Stati Uniti, all'epoca Ronald Reagan nel caso di specie, nei quali dei, degli alti funzionari dell'FBI avevano palesemente violato una serie di, di ordini e di norme introducendosi nella casa di un, di un whistleblower per prendere eh, prove della sua eh, attività, quindi uno Snowden, ante, un, un manning ante litteram, salvo poi appunto eh, essere graziati dal, dal presidente degli Stati Uniti con il motivo del eh, alla fin fine questa, queste persone hanno operato nell'interesse degli Stati Uniti nell'interesse della libertà e non hanno fatto nulla di male. E in particolare eh, guarda, le, andatevi a cercare il Church Report, che non è un, um, un breviario religioso, ma è uh, una, una, un rapporto, un'indagine un parlamentare della, coordinata appunto dal senatore statunitense Church che al, negli anni 80, alla fine degli anni 70 se non ricordo male eh, analizzò tutte le politiche anche di eh, targeted assassination della CIA e eh, anche dal punto di vista della accountability che non è la parola che tanto piace agli esperti con molte virgolette di, di GDPR ma era appunto la parola che veniva utilizzata per attribuire la responsabilità dell'ordine di utilizzare mezzi eh, materiali eh, senza, e senza mezze misure, ancora una volta perdonate il gioco di parole, per liberarsi di avversari politici. Un'altra norma di, eh, di riferimento eh, per quanto riguarda il eh, sistema giuridico italiano è eh, il decreto legge 21-2012 convertito in legge con legge 56-2012 che attribuisce che regola il conferimento di poteri speciali in caso di minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. Questa norma inserisce un ulteriore termine nei, eh, a fianco della triade tradizionale ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa dello Stato. Siccome non ci facciamo mancare niente, eh, nel 2018 il recepimento della cosiddetta direttiva NIS eh, che sta eh, peraltro eh, che è in, in fase di, di riscrittura, eh, Inserisce, comincia a inserire il concetto di sicurezza cibernetica. Il concetto di sicurezza cibernetica che verrà poi ripreso nel 2019 con l'infame Decreto Legge 105-2019 convertito con Legge 133, nel quale si parla di eh, perimetro di sicurezza cibernetica. Quali sono i problemi causati da questa sciatteria definitoria? Quale che sia la, la, la, il motivo, eh, incapacità tecnico, di, tec, di tecnica normativa, o invece so, eh, conoscenza e pratica eh, sottile eh, della, eh, della scrittura della norma in modo da renderla sostanzialmente eh, criptica, quale che sia eh, la, la, la, la causa di questa sciatteria definitoria sempre sciatteria definitoria rimane. E attenzione, non è soltanto un come vedremo, non è soltanto un problema eh, di eh, vezzo accademico del giurista che vorrebbe eh, che le norme fossero scritte in un certo modo. Il punto è che nel momento in cui non riusciamo a capire qual è la relazione fra i vari concetti, eh, lo dico in termini estremamente sintetici, non, non possiamo andare a tracciare una linea netta fra ciò che diventa di competenza della magistratura e quindi è soggetto al sistema delle garanzie di tutte le parti coinvolte, ciò che invece eh, afferisce al settore della pubblica sicurezza che come sapete essendo amministrativo di, eh, di appartenenza è un settore nel quale non operano tutte quante le garanzie. E a maggior ragione non riusciamo a trarre poi una distinzione fra eh, il mondo della pubblica sicurezza e quello della sicurezza nazionale, che come potete immaginare ha tutta un'altra serie di logiche che vanno ben al di là del concetto di o delle necessità di pubblica sicurezza vera eh, e propria. Eh, Volendo tentare una operazione eh, esegetica, eh, che è, un, eh, in cui, visto lo stato normativo, veramente un atto eroico, eh, nel momento in cui il, eh, il Decreto 105 2019 parla di eh, tutela di sicurezza cibernetica come eh, afferente al, alla tutela delle strutture, eh, necessari al mantenimento di attività civili sociali ed economiche fondamentali per gli interessi dello Stato eh, vediamo che stiamo par più che di sicurezza nazionale a questo punto stiamo parlando di, eh, di pubblica sicurezza e di ordine pubblico perché se andate a cercare le definizioni di pubblica sicurezza anche nella giurisprudenza della Corte Costituzionale di questo parliamo quando si parla di ordine e sicurezza pubblica qual è la conseguenza allora di questa lettura della norma che se è così non la sicurezza quella che adesso si chiama sicurezza cibernetica cioè l'agenzia la, per la cyber security e via discorrendo eh, dovrebbero eh, appartenere al ministero dell'interno e non alla presidenza del consiglio perché questo perché l'ordine se è vera la lettura che ho proposto e che è una lettura te eh, tecnica eh, basata sulla comparazione fra le definizioni contenute nel decreto 105 e eh, eh, le categorie eh, Tradizionalmente accettati a livello di Corte Costituzionale di Ordine e Sicurezza Pubblica, eh, siamo nelle condizioni di dover dire che non è la Presidenza del Consiglio a potersi occupare di questi, di questi temi, ma il Ministero dell'Interno. Risultato pratico: qual è? Che eh, lo stato di fatto, e cioè il ruolo centrale assunto dalla Presidenza del Consiglio eh, nel tema del governo della sicurezza tecnologica, eh, cozza contro una eh, lettura sistematica del, del, delle norme. Questo perché la legge 124 del 2007, che come vi dicevo è quella che eh, compie l'ennesimo passo verso l'accentramento dei poteri e, e l'estensione dei poteri del Presidente del Consiglio, eh, in realtà non dice che la sicurezza nazionale è un'attribuzione, è di sotto la giurisdizione del Presidente del Consiglio, ma utilizza una Locuzione confusa, una perifrasi e parla di alta direzione e responsabilità politica dell'informazione per la sicurezza nell'interesse e per la difesa della Repubblica. Quindi in altri termini, le, il, le, le agenzie, l'ISE e l'ISI, le MI5, le MI6, la, la, la intelligence domestica e il controspionaggio. Eh, in realtà dovrebbero limitarsi a prendere informazioni da veicolare a chi poi per Costituzione ha il compito di proteggere lo Stato dalle minacce interne, Ministero dell'Interno, e dalle minacce esterne, forze armate. Non è, nei fatti non è così. Non è così perché, come sapete, la Presidenza del Consiglio è entrata a gamba tesa in, questo, in questi ambiti e ha avvocato a sé tutta una serie di competenze che o gli sono, le sono state attribuite per legge o sono state acquisite di fatto, ma questo è. Attenzione, non sto dicendo che sia un male o che sia sbagliato, anche perché non siete certo eh, venuti ad ascoltarmi per, per sentire le mie opinioni. Sto solo rilevando una discrasia fra la tecnicità della norma e eh, la realtà della politica. Se avrete la pazienza di leggere un, eh, eh, un articolo che ho pubblicato sulla rivista trimestrale eh, di scienza dell'amministrazione che si chiama appunto eh, Covid-19 Tecnocontrollo, troverete una nota nella quale ricostruisco il, pro il processo di progressiva espansione delle eh, dei poteri del Presidente del Consiglio che nel corso degli anni, come nella metafora della, della rana bollita, ha, eh, e quindi parlo chiaramente non di una persona ma dell'istituzione, ha esteso eh, i propri poteri e le, e le proprie prerogative fino a, a, a raggiungere spazi come quelli eh, di cui stiamo parlando oggi, fino a raggiungere vette come quelle di cui stiamo parlando oggi, che sono, sarebbero state difficilmente giustificabili ai tempi. E tanto per darvi uno spunto, se andate a cercare la regolamentazione dello stato di emergenza nel sistema, troverete che lo stato di emergenza è una condizione di protezione civile che può essere dichiarata con una mera eh, delibera del Presidente del Consiglio e che ha eh, eh, lo scopo appunto di attivare una serie di meccanismi di procurement eh, o, ma non ha, non conferisce nessun potere per... Di, per derogare eh, a, a libertà civili e via discorrendo. La norma di riferimento sarebbe stata l'articolo 214 del TULPS che consente di dichiarare lo stato di pericolo pubblico nazionale e nel sistema della pubblica sicurezza eh, l'emergenza sanitaria è anche eh, appunto considerata come questione di pubblica sicurezza, il che avrebbe portato al eh, ruolo centrale del Ministro dell'Interno, nel di, con di concerto col Presidente del Consiglio, ma comunque al ruolo centrale de del Ministro dell'Interno eh, nella gestione dell'emergenza nazionale. Questo vi spiega o, o vi dà un'idea eh, del perché... Non, non sia stata scelta questa strada che dal punto di vista formale era sicuramente quella più rigorosa e quella più corretta. Perché si sarebbe creato eh, quel governo dei prefetti, perché come sapete i prefetti sono l'articolazione territoriale del governo e in particolare del Ministero dell'Interno, che eh, ricordava ben altri tempi. Questo non per dire che ci fosse il pericolo di una svolta autoritaria in Italia, ma la scelta di utilizzare il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza forse è stata valutata troppo forte eh, e quindi si è preferito eh, compiere uno, uno strappo che dal punto di vista giuridico credo non verrà mai rimarginato, quello dell'utilizzo dei DPCM almeno in una prima fase senza una reale eh, copertura normativa e ci sono dei, dei saggi di illustri costituzionalisti che pur nella difesa del, dell'operato del governo parlano di, parlano di sbavature, ma ci sono anche provvedimenti del Consiglio di Stato e del Tarlazio che invece parlano di utilizzo del DPCM alla stregua di, un, di una sorta di potere di ordinanza che il Presidente del Consiglio non ha. Tutto, e, eh, tutto questo perché è rilevante? Perché mentre eh, si prendevano decisioni fondamentali per eh, la sopravvivenza individuale e collettiva del nostro Stato, l'utilizzo di questi eh, dei DPCM come eh, sorta di executive order eh, di tipo statunitense eh, si estende anche ad aspetti di sicurezza nazionale, nel momento in cui appunto si dovette gestire il postfatto dell'emanazione del decreto legge 105-2019, ma su questo torneremo, eh, torneremo poi.